Bentornati, siamo sul lago Trasimeno. Oggi vi racconto una storia di passione, amicizia e divertimento. La storia del raduno nazionale Uno Turbo Club Italia. Due giorni due tappe Castiglione del Lago dove aspettiamo l'arrivo di tutte le Uno Turbo in vista del raduno effettivo il giorno seguente ad Arezzo. Abbiamo fatto un casino <ride> Was gone and you gotta know I was standing on the board. Ci hai fatto qualcosa no eh? oh, no questo è tutto originale la sì. targa a oro asia ah, originale Vabbè, un po' di pressione c'era dai leggera leggera <ride> si sì, leggera leggera sono mai uscita oh! Oh! che bomba la voglio questa è originale la turbina è eh molto equilibrata la macchina piccolina ma è figata c'è la 1 per eh, tutte le sì. occasioni per divertirsi tra i tornanti per eh, fare il viaggetto come visto quello che dobbiamo fare adesso questa era quella che nell'85 quando eri in concessionario dicevi voglio la macchina che mi distingue perché è la prima turbo di casa firma Grazie a tutti i soci che hanno partecipato all'evento perché sono stati fondamentali per la riuscita dei due giorni ad Arezzo. Grazie al loro entusiasmo, alla loro gioia, quell'energia positiva che ci hanno trasmesso, ci hanno ripagato di quello che è stato il nostro lavoro dello staff. E poi la protagonista la 1 giorno 2. Certo. Ok ragazzi stiamo parcheggiando tutte le 1 turbo IE nere o anche grigio antracite Insomma quelle più scure <sussurra> il nazionale, sì, aspettano sì, per sì. rivedersi per cioè, raccontarsi, per riviversi per dare quel valore aggiunto che alla nostra passione dà la completezza cioè vivere in armonia due giorni dove non c'è la moglie che c'è il muso perché siamo lì il bambino che piange che vuole andare a casa ma invece no, c'è quell'armonia quella eh, voglia di viversi eh, quella parentesi che di questo periodo ne abbiamo bisogno, bisogno no? quella parentesi positiva che eh, ci ricarica Oggi la passione per quest'auto ha fatto splendere il sole We're not okay I look into your eyes and see you fade away But we're not the same It's like we're on two sides of the Milky Way Somehow we got to the bellissima complimenti oh, bellissimo, bellissimo. bellissimo grazie ragazzi soddisfattissimi uno per tutti e tutti per lavoro dottore impressione a caldo impressione a caldo 130 130, 130. <ride> la piazza si svuota è ora di andare a pranzo come ogni raduno che si rispetti bisogna mangiare qualcosa salutiamo Piazza Grande VIVA LA 1 TURBO A tutti i turbisti d'Italia vi aspettiamo al prossimo Raduno Nazionale 2022 seguite i link del club che lasciamo in descrizione ed entrate a far parte di questa grande famiglia e mi raccomando non dimenticate di lasciare un mi piace a questo video e di iscrivervi al canale ciao